Venditalia 2018 è il momento di una grande novità, quella di Recover, l'iniziativa di Alessandro Corsuto che sta avendo grande successo qui nel corso di questa biennale. Buongiorno Alessandro e bentornato dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Ciao Fabio, saluto tutti gli amici di Vending News, VendingTV. E siamo qui, sì, ce l'abbiamo fatta, siamo partiti con un'idea che finalmente diventa, diventa realtà È un'idea che rivoluziona un po' il concetto di ricondizionamento dei distributori, perché? Certo, in realtà rifacimento oltre il restyling, nel senso che non ci siamo limitati al, al rifacimento della macchina bensì a dargli nuova vita, cioè dargli un nuovo, un nuovo look, una nuova estetica più accattivante, più come dire, più attuale con, con i tempi, cercando di stare eh, molto attenti a quelli che sono poi in effetti i costi, cioè dare un senso effettivamente al restyling di un distributore datato non sforando eh, quel, come dire, quel, quel picco eh, che... Mh, vanificava avrebbe vanificato eh, come dire il, il, il lavoro fatto Alessandro diciamo allora che eh, la vostra azienda riesce a ricondizionare il distributore dandogli un nuovo look dando una totale nuova vita anche all'interno delle macchine ma con l'inserimento di qualcos'altro Qualcos'altro eh, intendi, suppongo che tu intenda il, il touch, il touch screen. Il display frontale. Il frontale sì. yeah, in effetti sì, basta, basta guardare tutti, tutti i prodotti che abbiamo presentato quest'anno, eh, compresa la pattumira, Sono tutte quante dotate di monitor almeno 7 pollici. Questo per dare la possibilità eh, ai gestori che, con i tempi che corrono, di marginalizzare qualcosina in più. Eh, magari semplicemente vendendo della pubblicità, chiaro che un discorso va organizzato in certi modi, quindi non va presa così alla leggera, eh, però noi cerchiamo quantomeno di dare le armi al gestore per eh, cercare di far fronte a quelli che sono ormai i margini ridotti eh, con tutte le novità eh, che sappiamo bene ci, hanno offerto, ci ha offerto il 2018. E allora Alessandro, per chi non è riuscito a passare in fiera e magari è restato affascinato dalle immagini che eh, eh, ha guardato mentre tu parlavi e magari vuole saperne di più, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui può scrivere senza alcun impegno per entrare in contatto diretto con voi, avere maggiori informazioni e chissà, magari iniziare una partnership commerciale? Certo, allora la mail dedicata è recovervending.com. Questa è la, è la mail principale dove ci saranno delle persone addette allo smistamento delle mail e dove magari in alcuni casi sarò io in prima persona a, a contattare le persone interessate, chiaro. E allora prima di andare via ci spieghi in 20 secondi che cos'è? questa pattumiera con display? Certo, allora la pattumiera con display nasce da un, una mia idea quella di eh, guadagnare quindi rendere attiva anche la pattumiera che sostanzialmente è un oggetto fermo lì passivo qual è l'idea? Quella di eh, differenziare le varie categorie di rifiuti anche se eh, normalmente vengono eh, posizionate nella stessa come dire, nella stessa busta per trovarci poi alla fine dei prodotti eh, già diversificati, per poterli poi rim rimettere sul mercato, quindi riciclare guadagnandoci qualcosina. Oltre a questo rimane il discorso del monitor che ci permetterebbe di eh, sviluppare una sorta di pubblicità e quindi guadagnarci eh, ulteriormente. Anche in questo caso? Certo, anche in questo caso, è chiaro. E allora Alessandro, grazie per la disponibilità, saluto a tutti loro. Io vi ringrazio e rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. Eh, vi saluto, eh, un bacio Fabio, sei sempre gentile e professionale come sempre. Grazie, grazie per la tua disponibilità. Amici, non andate via perché noi continuiamo altre novità. E quante ci attendono qui a Venditalia 2018.